Sapete eh, è stato detto da Pier Giorgio eh, e lo ringrazio tantissimo il eh, eh, Presidente, ringrazio tantissimo Pier Giorgio per avere insieme a noi al Comune dei Gravenchianti eh, pubblicato questo, questo libro di, dove, dove il, figlio, il figlio Giulio ha raccolto quelli gli ultimi iscritti perché Paolo voleva, voleva pubblicare, già in mente già di pubblicare un'ulteriore un diciamo, testimonianza di quelle che sono eh, le idee che sono state, e sempre, spero sempre lo saranno, eh, gli indirizzi che vuole vol, dare la nostra associazione. Qui sono raccolti, ci sono anche molti desiderata, quindi secondo me stanno cose che ancora non sono state ottenute, sta anche a noi continuare in questo percorso. Io credo che sapete benissimo quanto mi ha legato, mi lega anche a Paolo Saturnini eh, e quindi poter portare avanti anche questo percorso sicuramente è un orgoglio, eh, è un orgoglio anche mio, è un orgoglio di tutti noi. Questo vi sarà eh, all'uscita, vi sarà consegnato e, e omaggiato e poi eh, passo la parola a Giulio per un saluto poi iniziamo da voi. Un... Grazie, grazie è un assessore quindi All'assessore Giulio Sardini assessore al gruppo economico no, allora, buongiorno a tutti e, insomma, veramente è veramente piacere di conoscere chi ancora non aveva avuto modo di, di incontrare di persona e, e grazie a tutti per essere qua e sì, come diceva il sindaco, io oggi insomma, vivo un po' uno sdoppiamento interi interiore perché eh, chiaramente diciamo, alcune delle cose eh, che, che, che, che verranno fatte oggi, a partire dalla presentazione del libro, eh, le vivo prima di tutto diciamo, come, come figlio, tant'è che questa operazione, questa pubblicazione di questo libro, eh, risale a, a mesi e mesi fa, ben prima quando non c'era nessuna idea che non c'era tutt'altro nella vita è <ride> tranquillissimo e, <ride> e non avrei mai molto pensato alto, eh, eh. Che, appunto, che in questa giornata di maggio eh, sarei invece stato chiamato a ricoprire questa duplice veste. Eh, però, però insomma la vita, la vita è così e sicuramente insomma, questo non fa che accrescere l'emozione e il piacere insomma di essere qui oggi e, e accogliervi no, no, no. Eh, niente, io voglio solo cogliere l'occasione per ringraziare tutti e per ringraziare mm -hmm. Giorgio in particolare eh, nella sua opera di, di coordinamento e di, di supporto in questi mesi a partire dal, dalla pubblicazione di questo libro che è stata fondamentale ma insomma, tutta l'organizzazione eh, è stata vicina e presente in questa, in questa opera il libro di cui parleremo poi nel pomeriggio insomma, è una, appunto, una testimonianza, una, una raccolta di, di, di, di, sì, di desiderata, di, di wishful thinking sul, su come amministrare una città ideale e chiaramente nel tempo è diventato, cioè nel tempo, da, visto quello che, che, che, che è successo, è diventata anche una sorta di testamento, perché testamento politico di, di mio padre, eh, insomma mi fa piacere pubblicarlo oggi eh, davanti insomma a chi porta comunque avanti la sua eredità politica eh, all'interno di Città Quindi grazie ancora per essere qui e ci vediamo il pomeriggio per, per, la, per la presentazione.